Ciao, sono Roberto Lerda, socio fondatore di Onzon. Mi rivolgo a te che in questo momento stai cercando un bar, un ristorante, un'attività di qualsiasi genere. Sicuramente ti sarai reso conto come la crisi, associata alla pandemia, abbia rimescolato le carte in tavola, nonostante che il mercato fosse già ricco di grandi opportunità. Recenti studi dicono che in questo 2021, segnato ancora dall'emergenza sanitaria, non è così difficile trovare buone opportunità sia nel mercato immobiliare che in quello delle attività. Infatti possiamo notare un trend in continuo miglioramento. In questo momento potrei concludere degli ottimi affari perché i prezzi non sono aumentati rispetto all'anno precedente, anzi in alcuni casi sono addirittura diminuiti. Però Fai attenzione, come accennato in precedenza, il trend è in crescita. I prezzi potrebbero aumentare e potrebbe risultare necessario muoversi d'anticipo. L'aiuto di un nostro consulente potrebbe risultare fondamentale per la soluzione che stai cercando. Tutto questo grazie ad una rete di collaboratori e un gruppo di consulenti che mettiamo a disposizione per la nostra clientela. La soluzione c'è, starà a te decidere se cogliere o meno. Noi ti potremo aiutare con un'ampia banca dati che ti aiuterà a prendere la decisione finale che spetterà solamente a te. Arrivati a questo punto, se vuoi conoscerci meglio, puoi visitare le nostre pagine social come Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, ma se invece vuoi semplicemente prenotare una consulenza, non ti resta che cliccare il link qua sotto in descrizione e contattarci. Ti aspettiamo in onzo!